Tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Gerba. Più precisamente ci troviamo al Valtour Gerba Golf Resort and Spa. Siamo arrivati ieri, che è stato un pomeriggio di relax, di scoperta della struttura. Ma adesso sono le 8 e di buona lena siamo già pronti a partire per un tour nel deserto organizzato da Valtour. Praticamente quest'anno in particolare Valtour vuole un po' sdoganare tutti i luoghi comuni riguardo il resort o la vita nel resort principalmente. Dove chi entra nel resort, si chiude un pochino fuori dal mondo e vive la vita del villaggio senza in realtà entrare in contatto con la struttura. Valtour si pone l'obiettivo quest'anno, in particolare qui a Gerva, di aumentare le condizioni con il territorio e dare l'opportunità a tutti gli ospiti di connettersi veramente con la Tunisia. Io sono curiosissima perché mi ricorda tantissimo il tour che abbiamo fatto in Marocco io e Jimmy dove anche noi ci eravamo affidati a un'agenzia perché in determinati luoghi è anche difficile organizzarsi prendendo una macchina e andando da soli, quindi avere la possibilità di andare in un luogo e fare tutto organizzato per bene sì in sicurezza per me è imprescindibile. Quindi ora siamo pronti a partire! zaino in spalla perché staremo via due giorni, sono due notti e io sono curiosissima di farvi vedere tutto. 3, 2, 1, let's go! sono entrate in modalità tunisina mi manca solo qualche tono di colore ma abbiamo raggiunto la nostra prima tappa che è il lago salato in mezzo alla tunisia non mi chiedete il nome preciso e qui sto stiamo adesso vi faccio vedere assistendo a un miraggio perché da lontano non so se in video rende ma da qua lì sembra che ci sia un lago, che ci sia una distesa di acqua ma in realtà è il riflesso e man mano che ci avviciniamo ogni volta è sempre sabbia, sabbia, sabbia spero che renda anche invidio perché è una figata pazzesca, infatti sono due ore che in bus dico, no no tranquillo Jimmy adesso arriviamo c'è l'acqua, c'è l'acqua e poi in realtà niente ma l'avete mai visto del il sale c'è cioè, così in piena c'è cioè, di sale no vabbè questo hotel è stupendo e questo eh, lavoro con le pietre è tipico di questa zona bellissimo ed è fatto soltanto mettendo pietre avanti e alcune più indietro di diversi colori bellissimo allora, la Shella Fashions dice che con questi occhiali specchiati non le piaccio. È tremendo, Co è diverso. Cioè, cioè, peggio di non mi piaci. Sento super international, super figo e tutto sì, mi distruggi sì, così. Con questo cappellino. Vabbè, allora, il cappellino me l'hanno prestato, per non mettere il turbante c'è 50 Guardate gradi la, e hai un turbante la te, di lana. Look. Guardate il look. Sì, ma è un look sbagliato No, questo non, è non è sbagliato un Sto morendo eh, i cavi Eh, appunto Cioè, ti va Però a Però mi foo, protegge adesso Vabbè, My ma il cervello a fuoco devo, devo curare i pensieri Tanto la figlia E poi Ah, ora siamo pronti Ad andare a fare Il tour in Jeep Sulle dune Oh, yes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 Questa sera cena tunisina Bellissimo che a colazione propongono tutte queste cose Io rimango le mie uova però Colazione salata Ragazzi questo pane mi fa impazzire Che sembra tipo Nambred. Buongiorno, tour nel deserto dei Tu, siamo pronti a partire. Questa mattina sveglia presto, ore 6 e mezza eravamo già tutti belli pronti a fare colazione, ora siamo pronti a partire per andare a vedere i canyon della Tunisia e altre bellezze. Let's go, let's go! <ride> Tipico pranzo qui, pollo in salsa, insalata di pomodori e eh, cetriolo e couscous. Ci voleva, Marocco vai! I ci sono tanti dinti! Eccolo, Didi! Ma no, questo è un cavallo! Sono tanti dindi. bellezza di questa sabbia Mi sembra velluto buongiorno tour nel deserto dei trui questa mattina abbiamo appena raggiunto un villaggio di troglodi vi faccio vedere perché è proprio un salto dentro una cultura pazzesca, vivono lontanissimo da città e mh, vita civile e eh, si faccio vedere c'è Fatima che ci sta facendo il pane. In questo pozzetto con cenere e carbonelle, con carboni ardenti, pietre e il pane viene cotto al lato di tutto. Sucre. Sucre. Sucre. Wow. C'è cioè, alle mani mianto. Vieni wow. ancora bollente. Fai metà. Vai pronti? Pazzesco. È wow. pazzesco. Questa è una camera dei trogloditi e è scavata nella roccia, infatti ha la particolarità di essere freschissima. Si sta una meraviglia qua. Là dietro c'è certo, penso anche il bagno. Qui dormono, camera da letto. Wow! Terminato il tour nel deserto, siamo ritornati in hotel, pranzo e poi mare. Questo mare è strepitoso! L'acqua è cristallina, si vede il fondo bellissimo, ma soprattutto è calda, cioè è, sono i primi di giugno e si sta una meraviglia, tanto che Jimmy non riusciamo ad uscire, usciamo, poi dopo due minuti diciamo che si sta proprio bene in acqua e ritorniamo dentro, lì palmate. <ride> Niente, oggi così. talmente bello che io ho fatto una cosa che non faccio mai, cioè camminare con l'acqua metà coscia nell'acqua. Io non lo faccio mai perché vedo sempre delle alghine eccetera non mi piace, ma sono un po' schizzinosa su questo e qui zero, zero, zero alghine! Terminiamo la giornata con un po' di movimento, allenamento. Abbiamo trovato questo spazio, cioè questo grande tappeto verde che prendo come un tappeto da allenamento. E ora ci muoviamo. Spettacolo. Let's go. Guardate che vista. Bellissimo. Questa sera è un'organizzata serata a te, a Mani settanta. C'è sempre qualcuno che la prende un po' troppo sul serio. Devo ringraziare la Silvietta che, che mi ha prestato questa camicetta perfetta. Ecco, capito. Vabbè, ora non mi inquadrare il pantaloni, ma andiamo sopra questo. Cioè, ragazzi, lui è. 20 minuti a prepararci. per dire: i fiori hanno le spine. Eh. Ah, dediche... <ride> Hashtag dedication. da Gerba DJ Erba in the house ok buongiorno dopo aver fatto il tour nel deserto per i primi tre giorni adesso passiamo altri tre giorni a Gerba che è un'isoletta a lato della Tunisia collegata da un ponte praticamente di 7 km e um, qui, quindi in questi tre giorni visiteremo questo pomeriggio la città di Gerba e poi domani e poi domani saremo proprio nel villaggio a vivere il villaggio tutti gli sport che si possono fare come ad esempio tennis ieri abbiamo fatto un po' di allenamento, nuotare, c'è cioè un mare stupendo e eh, nulla, questi tre giorni di tour sono stati veramente belli mi hanno ricordato tantissimo quello che abbiamo fatto in Marocco e penso che sia uno dei modi migliori per visitare un posto così soprattutto cioè, bisogna andare con una guida perché le guide banalmente sanno quali sono i migliori bar per fermarsi e fare la pipì non è una cosa banale, non è una cosa scontata e poi quello che è organizzato è sì turistico però ragazzi cioè eh, siamo turisti, c'è poco da fare quindi <ride> sentivo una presenza dietro buongiorno Giorno. E, e, e quindi per visitare questi posti e capire un po' come vivono le, le, i, i, le persone le popolazioni eh, bisogna fare cose da turisti infatti ad esempio la casa dei trogloditi di ieri loro proprio hanno deciso di aprire la loro casa per accogliere i turisti e loro vivono di quello essenzialmente e veramente eh, eh, non avevo mai Percepito quanto alcuni paesi, non so se mi vedete, come ad esempio quelli qui la Tunisia, siano molto dipendenti dal turismo e infatti loro continuano a ripetere che sono felicissimi di poterci accogliere, che dopo due anni, perché l'anno scorso mi sa che era ancora chiuso, dopo due anni per loro è un respiro, è un finalmente ritornare a lavorare alla vita, fare cose e quindi li vedi che sono proprio felici di averci. e sia per averci ma anche proprio per eh, il loro, la loro economia e Quindi sono, sono molto felice in realtà E Oddio vedo il mare Andiamo a vedere il mare perché l'acqua è sempre più blu <ride> La prima mattina quindi andiamo Qui direi che è possibile avvistare sì. i cammelli in spiaggia Dromedari in spiaggia in Sisu Che mm. mm. piccolo mm. <laughs> oh, Dio fuori vista piscina qui al ristorante si mangia benissimo però ragazzi dovete amare la cipolla perché la cipolla è ovunque è un evergreen cruda cotta qualunque tipo cipolla forever <ride> e tante spezie ma decisamente molto molto buono. vero buono tutto buono tutto tanta cipolla Badalà, che piatta, tanta cipolla ma io oggi yeah, cipolla poca e ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao acqua, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Che bello, che bello, che bello. Qui si lavora per il loft props direi che ci siamo. tizio dice che qui ci si beve dentro sta roba. Non lo so, lo Beh, scopriremo. O moriremo di <ride> sabbia o no, andrà no, tutto bene. Tutti, Lui dice che si può, si può bere e mangiare sì, dentro queste sì, ciotole cioè sono è stupende, è ragazzi. Sono stupende. Allora, stupende. Tutto, tipo, ma mh, questo io ne cercherei una no, fatta un mi po, mi po' meglio. meglio. Ragazzi, lasciatemelo dire, stasera la Silvia è imbattibile. Stasera, da, dalla punta dei piedi alla punta dell'ultimo capello. Quanti cammelli hai avuto? Eh, tanti, eh, tanti cammelli. Stasera sì, c'è la serata con e noi siamo questi da tempo. Ma proprio in Alpecimia, si, vai lontano in confronto meno sei un berbero, un berbero con le scarpe. Perché stasera Silvia è insuperabile. Eh, eh, Merci. Le traduzioni mi spezzano comunque. Colazione tipo qui in Tunisia: omelette. Oggi sono riuscita persino a farmene fare una, perché in realtà questo è un piatto, non faccio di più. Eh, questa di solo albumi, ricotta, deliziosa. Poi dove c'è la ricotta, rubo una fragol la fragolina di contorno, pane e eh, bi bi biberone, bibitone. Caffè, sale e pepe, perfetto. Ottimo. Stamattina. Prova a giocare a golf! <ride> Andrà malissimo, lo so già. Il villaggio Valtour qui a Gerba è un golf resort, cioè a 2-3 minuti di distanza dal villaggio si può andare a giocare a golf. Ci sono 27 buche e 55 ettari di campo e ora stiamo per fare la mia prima vera lezione di golf, la prima no, a salire sul caddy! <ride> Guido io Eh, uh che belle le mazze Ma cosa Wow Ho anche il mio guantino super professional Ecco Attenzione la Silvia alla guida del Caddy, Prima affermazione andiamo, andiamo malissimo Già malissimo Silvia già, Andiamo già malissimo Vai yeah! parti vai Silvia Occhio, io non voglio fare constatazioni amichevoli stamani. Eh... Vai a modo, eh? Che spettacolo! Adesso ti driftiamo! Basta poco per farti felice, è pochissimo! Bellissimo, che sogno! Vai, piano! devi andare piano poi bella che ti la te lo rimpaccerò sempre questa guida quando mi dirai qualcosa è oh la duna e eh, le dune gasatissimi eh gasatissimi oddio ah. oddio, oddio oddio siamo vicini oh. ferma ecco scusa, Scontro. scusa. è successo no, <ride> giorno e sveglia prestissimo per mia volontà. Oggi è domenica e mi sono svegliata alle 5 e mezza ho voluto subito correre al mare. Sono le 5 e mezza, lo so, per questo spettacolo. Qui è un po' strano sinceramente ma la mattina mi viene da svegliarmi presto e non sono assolutamente stanca un po' perché vedo questo sole questa temperatura già alta le 5 e mezza e mi sembra tipo cioè, sembrano le 9 capito? quindi questa mattina mi sono svegliata e invece di riaddormentarmi ho detto Silvia sì, approfittane, corri al mare e goditi questo cioè, laggiù ci sono dei tunisini già in acqua, comunque, dei bambini. Dicevano che loro si svegliano molto presto la mattina, lavorano, poi già verso le 10, eh, al più tardi proprio le 10, eh, chiudono tutto perché fa troppo caldo per lavorare, quindi eh, cominciano a smettere. Lì che hanno magari, eh, so che lavoro facciano, sinceramente, perché noi le guide sono come tutto il giorno. Dettagli, bello. Sì, continuiamo con un po' di jet ski, non l'abbiamo mai fatto, e è un motorino praticamente a quanto pare, si guida con un motorino, speriamo perché no, è la fine. Pronti a partire! Silvietta le prese con fotografo e videomaker per creare i contenuti per la struttura. Finalmente un tramonto in spiaggia! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, che bello, che bello! Aspetta! Aspetta, eccolo! Termina così questa fantastica settimana alla scoperta della Tunisia e del villaggio qui di Valtour a Gerba. Veramente stupendo, è stata una settimana bellissima. E adesso noi, dopo che abbiamo fatto il tramonto in spiaggia, ci andiamo a cambiare. Questa sera look total white per aperitivo in piscina, mm -hmm. cena italiana se non sbaglio e poi festa in spiaggia. Ma io concluderei qui questo video. Jimmy come siamo a livello di Ringo People? Eh, eh. messi male, <ride> messi male come ogni inizio estate. Io se mi vedete queste macchiette sul petto so che me le avete anche chieste su Instagram. È un fungo che sto cercando di debellare da Anni, e non riesco a mandarlo via perché mi viene sempre fuori d'estate e mi va via d'inverno quindi io, appena ritorno all'inverno, mi va via e dico risolto perché sapete che io non sono assolutamente brava a prendermi cura eh, di me, è storia di my life quindi ecco. E niente quindi io concluderei con questo video. Se il video vi è piaciuto, se questo posto vi è ispirato, se sono riuscita a portarvi un pochino in vacanze lontano anche solo per questi. 15-20 minuti non lo so. <ride> e spero di avervi fatto conoscere questo bellissimo posto come la Tulisia e noi veramente non ce l'avamo mai stati ma merita veramente, veramente tanto. È stato veramente, veramente... È stato meraviglioso, meraviglioso. Tutto ciò che abbiamo visto quindi bello. Bene. E basta, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre su questi canali. Shaw Nini! Ciao, <laughs> ciao!